Eccoci di nuovo in onda con una nuova puntata di Zoom Certificates. Siamo entrati nel mese di aprile, prima puntata del mese di aprile del nostro approfondimento del nostro focus dedicato ai certificati di investimento. E lo abbiamo ricordato anche nel corso della nostra diretta matutina. Tradizionalmente il mese di aprile è ancora favorevole per le piazze finanziarie, e poi invece eh, subentra il detto popolare sell in May and go away. Vedremo insomma se questa consuetudine e tradizione si manterrà oppure in questo 2023, oppure se i tanti fattori che, uh, dobbiamo, considerare che uh, dobbiamo considerare che tornano sul piatto sconvolgeranno anche i detti popolari. Lo vedremo naturalmente. Adesso noi ci concentriamo sull'analisi eh, non solo della panoramica di mercato, ma anche poi della parte più operativa dei certificati della settimana con i nostri ospiti, ovvero Riccardo Falcolini, che saluta e che ringrazio per essere qui con noi in studio. Buongiorno Valentina, sempre un piacere essere qui. Sono io che ringrazio ovviamente te e tutti voi per l'ospitalità. Grazie Riccardo e poi in collegamento il nostro Renato De Carolis. Benvenuto Riccardo! buongiorno Renato, Renato mi sono confusa scusate primavera anche per me è iniziato aprile anche per me è sempre, con, me. R, è sempre sì. con la R assolutamente. assolutamente ciao ciao Renato ecco allora direi proprio di partire dalla panoramica eh, di mercato abbiamo analizzato l'andamento delle borse che in questa giornata non è particolarmente brillante anzi c'è un po' di debolezza diffusa generalizzata a partire dal nostro indice il Fuzimib, che in questo momento sta perdendo lo zero e, eh, 41%. Ti chiedo Renato, innanzitutto ecco, quale secondo te dei tanti fattori che dobbiamo considerare sta influenzando maggiormente l'andamento delle borse? Ovvero si parla da un lato del timore eh, della recessione che continua a alleggiare, poi timori legati invece all'inflazione, con la Fed di Cleveland che dice: eh, Attenzione perché a marzo, a marzo i prezzi torneranno a risraire. E poi, naturalmente, tutto il discorso legato alla eh, crisi bancaria. Ecco. Quale di tutti questi fattori sta incidendo di più? Guarda, sono così tanti che, che secondo me in questo momento i traders, gli investitori sono disorientati, Vero. non sanno. Infatti anche la reazione del mercato non è omogenea dopo i dati di ieri, le nuove posizioni di lavoro molto sotto le attese, scese sotto le 10 milioni di unità. Eh, e quindi si vede, per esempio, è chiaro, sono chiare le vendite di dollari, perché dopo la pubblicazione dei dati di ieri è quello che verrà, venerdì non fan payroll, eh, ci, ci si aspetta una banca centrale americana più morbida addirittura, dal sito del CME Fed Watch Tool, eh, adesso sale l'opzione più eh, Fed ferma al meeting di maggio, ricordo che ad aprile non c'è BCE e Fed, quindi 3 maggio se non ricordo male, c'è la banca centrale americana, i tassi oramai siamo arrivati al 5%, e dopo la pubblicazione come detto del dato di ieri sul lavoro oggi c'è l'adp venerdì non fa però mercati chiusi ma i futures aperti quindi attenzione quello che potrebbe accadere e quindi lato occupazione ieri questa reazione però l'azionario da una parte magari altre volte eh, abbiamo visto delle reazioni positive perché la fed probabilmente potrebbe anche decidere di tagliare i tassi cosa che in questo momento i futures sui fed fund ipotizzano questo scenario nei prossimi mesi un calo dei tassi mm. quindi raggiunto il punto più alto il pivot eh, dall'altro l'azionario oggi si vedono come hai detto tu queste vendite il timore che forse si va incontro ad una possibile recessione non soft ma hard un po' più dura rispetto a quello preventivato dalla Fed e eh, siamo quindi in questa situazione in cui l'inflazione anche potrebbe salire eh, domenica la sorpresa dei paesi OPEC plus sì? di aumentare la produzione di petrolio oltre a quelli già concordati di 2 milioni eh, di barili al giorno, altri soprattutto 1 milione da parte dell'Arabia Saudita e della Russia e che potrebbe alimentare quindi questa inflazione che tanto stanno cercando le banche centrali di portare giù con una serie di rialzi dei tassi aggressivi come non si vedeva da decenni, i cui effetti però si sono visti, li stiamo vedendo, stanno venendo fuori come per esempio quanto è accaduto Silicon Valley Bank e il settore bancario in generale. Quindi Tanti, tanti gli elementi mm. da considerare in questo momento molto particolare per le borse. Vero, verissimo, tanti gli elementi, tante carte in mano e giustamente Renato ha sottolineato l'incertezza e anche il disorientamento eh, del mercato azionario di fronte a questa molteplicità di variabili in gioco. Ecco, Sono disorientati anche gli investitori in questo momento, Riccardo? Uh, ma sì, eh, direi di sì, mm. nel senso lo vediamo prevalentemente con il comportamento degli investitori sui prodotti medio-lungo termine, uh, una, certa, una situazione abbastanza ferma complessivamente perché effettivamente ci sono tante variabili in ballo al momento e soprattutto quello che abbiamo detto, quello che ha detto Renato in precedenza su potenzialmente la crisi del settore non è fondamentalmente secondo me una paura legata direttamente alla crisi del settore, quanto una paura un po' che questa crisi possa poi eh, spostarsi su, su tutto il resto e scatenare comunque un altro periodo, diciamo, tra virgolette critico. Quello che vediamo in effetti, Valentina, è eh, comunque un incremento delle posizioni ribassiste, eh, a differenza di quanto ho visto nelle settimane scorse. Vediamo un put call ratio di 0,62, un 62%. Noi tendenzialmente eh, abbiamo un put call ratio di 0,38, quindi 0,37-0,38, cioè significa comunque una, um, un mood di fondo positivo, ma meno rispetto alle scorse settimane. Questo perché, appunto, eh, si iniziano a prendere un, posizio, un po' di posizioni bassiste, oppure potenzialmente si iniziano a coprire i portafogli, perché eh, si ipotizza o comunque ci si aspetta comunque un po' di debolezza sul mercato. E quello che vediamo come, insomma, sentiment in linea generale... Uh, un po' di negatività sul mercato americano, uh, io ovviamente parlo di quelli che sono i dati delle operazioni in covered world. quindi fondamentalmente il covered ci dà un'idea eh, di quelli che sono i mood degli investitori, l'Europa sembra abbastanza ancora impostata positivamente, quindi soprattutto se guardiamo... Mib o alcuni eh, titoli del nostro indice eh, quindi tendenzialmente diciamo il mood di fondo rimane positivo non così come le scorse settimane e questo si vince anche dai volumi volumi diciamo che sono in calo rispetto al nostro ultimo appuntamento di circa 16-17% mm -hmm. siamo intorno ai 65 milioni di euro di turnover come ricordiamo molto spesso la maggior parte dei volumi viene cubato ovviamente dagli strumenti a leva e, e quindi ehm, diciamo questi, su questi abbiamo visto fondamentalmente una crescita mentre su tutto il resto comunque una, una, una decrescita quindi diciamo una situazione al momento di attesa certo, certo. ovviamente come diceva Renato ci sono tantissime variabili uh -huh. eh, al momento in ballo e eh, quindi è anche comprensibile la scelta degli investitori no? di, di capire un attimo cosa potrà, cosa potrà succedere. Eh sì, come si evolverà eh, lo scenario, certo anche eh, il punto di domanda che resta eh, sul cosiddetto effetto domino no? del, del sistema eh, bancario che sembra in questo momento Archiviato, insomma, la crisi riassorbita nell'arco di breve tempo, anche se abbiamo ricordato in mattinata le dichiarazioni invece tutt'altro che positive uh, di Jamie Diamond, la, la DD di, di, di JP Morgan, che si è espresso proprio uh, sulla crisi del settore dicendo che non è ancora finita e anche quando lo sarà. Comunque gli effetti si eh, vedranno anche nei prossimi anni e eh, bisogna valutare naturalmente ecco, in un clima di totale incertezza gli investitori così attendono alla finestra e eh, cercano un po' di capire le prossime mosse. Questa è con la panoramica eh, di mercato, entriamo invece nella parte più operativa della nostra trasmissione andando a vedere proprio i certificati della settimana.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 1789 e c'è in basso BPM poi se lo portiamo a un anno rispetto alle quotazioni di un anno fa vediamo che intesa è in coda con solo più 1036 rispetto a BPM più 30, B per più 46, Unicredit credit più 83 e l'indice nostro più 793 quindi in qualche modo intesa ha mostrato qualche segno di debolezza maggiore rispetto alle altre eh, società più importanti quotate sì. a piazza affari quindi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 Grazie Valentina, auguri anche a voi, a te Riccardo e tutta la redazione e eh, agli spettatori. Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie Renato e naturalmente saluto e ringrazio qui in studio anche il nostro Riccardo Falcolini. Naturalmente buona Pasqua anche a te Riccardo, mi raccomando stacca non lavorare proprio anche proprio in questa settimana santa. Guarda, è così? Siamo, siamo fortunati perché il venerdì e il lunedì i mercati sono chiusi, chiusi quindi infatti. almeno un weekend lungo ce lo concediamo, in realtà dei mercati non si stacca mai, poi diventa una passione. Però ovviamente un po' di, di break ci vuole, E quindi ricambio calorosamente gli auguri a te, a tutta la redazione, a chi ci segue, ovviamente anche a Renato che ringrazio ancora, ringrazio te e ringrazio tutti e insomma noi ci vediamo alla prossima. Eh sì, breve break Pasquale e poi torniamo ancora più carichi di prima. Bene, allora si conclude qui questa puntata di Zoom Certificates che ricordo potete rivedere sul nostro sito www.lefonti.tv e ritrovare anche on demand sul nostro canale YouTube. Eh, ora noi ci prendiamo una piccola pausa, però poi la programmazione continua, ci spostiamo eh, nel, nell'altro studio eh, del nostro Le Fonti eh, TV perché abbiamo un approfondimento dedicato questa volta al settore